Andrea, ascolta, qua è arrivato un pacco molto interessante di una scarpa, non farti distrarre da altre scarpe perché comunque oggi è fondamentale, questa scarpa ti cambierà la vita. Aspetta, se è d'oro sì, che così la vendiamo. Ma questo, secondo me questa scarpa non bisogna venderla, bisogna usarla in gara, fare delle cose, degli allenamenti intensi, divertirsi. Ahia, attenzione, forse ho capito che scarpa è, ma ho capito anche quando la potrei usare forse, sai? Beh, io te la, te la presto, anche se in realtà ho preso il tuo numero, quindi giusto, giusto per saperlo, ho preso il tuo numero, io te la tiro, Aspetta. Un... così, così, come vuoi. No, la tiro a due mani, per favore, eh, già lo dico, 11 giugno corriamo, eh, com'è che ti ho messo l'ora, praticamente l'ora prima di me, poi corro io, giusto, così. Corretto, corretto. Dai, no, bella, 11 giugno a Sarono, corriamo l'ora in pista. Eh, se venite a fare tipo avete una birra offerta e da me perché Max mi sa che non beve e, e poi non vi potete perdere il primo giro di Max che di solito è sempre a 3, a 3 km 2,50 con io che gli urlo di andare più piano Va bene vai sei pronto? Via. Uh. Non c'è scritto niente C'è ah, scritto vabbè. però non è... questo è facile Questo è facile Vai No Innanzitutto è eh, col carbonio o senza carbonio? Ah boh che ne so, sicuramente il ca col cartone qua così. Ho messo sugli occhiali, stanno arrivando quelli nuovi. <ride> quelli nuovi arriveranno, non ho avuto tempo perché sono stato via Andrea. Eva ho visto la scatola che è rossa, però potrebbe essere tutto quello che è. La scatola rossa suona bene, eh è un marchio che ci piace tanto. Cosa sono? Nex Silver Ma... Max 97? Secondo te quanto pesa? Orca, eh, aspetta che c'è dentro qualcosa di carbonio. A parte che sembrano fatti in pelle. No, guarda, non so, leggerissime. 250, 200. Dai, 200, 200 diciamo. No, dai, 200 grammi. Uh, sento una bella suola. Ci hanno il carbonio oppure ho perso tutta la forza io. Hanno il carbonio sicuramente, ma che drop è secondo te. Allora, detta così... No, beh... Mi sembra abbastanza impossibile, però credo di aver capito che scarpa era più che altro l'aspettavamo. Mi è dato una mezza roba a te, quindi la scarpa col carbonio di altra a questo punto. E quindi drop zero. Non l'avrei mai indovinata, la sto tocchicciando un attimino. Sento la come si dice l'avampiede bello largo, per di più anche la, il battistrada non è quello che siamo abituati a sentire, sento come se ci fossero dei mini chiodini, quindi non l'avrei mai indovinata. Allora fai così, apri gli occhi, guarda un secondo, adesso qua sono le campane, tra due secondi ripartiamo. Sto guardando i mini chiodini me li sono inventati. Eh. Tiramene una comunque. Stavo già prendo per metà Ass. Praticamente il colore di lancio, anche la scarpa da trail era così. Ma Andrea, la puoi usare domani ai campionati italiani? Uh, a vedere no, però sai che cosa che ti dico? Che non l'hanno messa ancora sicuramente nella lista di World Athletic. Era vuoto e quindi immagino che se la dovessi usare gli dico, oh, ma guarda che non c'è, però... Ma lo richiodate domani, ahimè. Ahimè perché mi aspetta un altro 10.000 poi a Londra. Quando è che vai a Londra? 14 maggio gareggio. Ok, io vado a Dubai, eh, comunque. A gareggiare? No, a laura, A lavorare. Laura. La laura. Io invece prendo le ferie per andare giù a, a, a Londra. Secondo te, Andrea, stesso numero, mezzo numero in più o in meno? E sai che l'altra volta avevi preso le altre del mezzo numero in più, poi alla fine erano giusti, cioè abbondanti, quindi che rispecchiavano. Allora... No, allora, ti direi stesso numero sinceramente, eh, l'ho messo adesso al piede? Allora, direi stesso numero perché più o meno sono quasi in punta, però essendo largo l'avampiede eh, risulta comunque precisa, cioè precisa, giusta. Eh, sì, forse avrei preso stesso numero. Il stesso numero? Sì, guarda, c'ho, ho. tengo... Tanto così, un centimetro circa in avampiede, quindi direi perfetto. Allora Andrea, facciamo una cosa. Eh, due minuti di pausa, un po' di brainstorming, un coffee e poi dopo ti faccio tre domande e tu mi dirai... Chiaramente domani devi gareggiare e forse anch'io devo gareggiare. Mi dirai cosa ne pensi di questa scarpa. Guarda il caffè, meglio che non lo beva perché sono al ventesimo. Poi divento più nervoso di quello che sono i soldi. Va bene, dai, ci vediamo tra 5 minuti. Vado. Uh. Allora Andrea, hai fatto qualche scattino in, in giardino, mi chiedevo tre cose, confermi allora che sia davvero lo stesso numero e soprattutto la vedi abbastanza spaziosa nell'avampiede come la tradizione è altra. Allora sicuramente è uh, spaziosa in avampiede, però mi sono reso conto di avere il piede sinistro un attimo più lungo, quel mezzo calletto, non so che diavolo sia e il secondo o terzo dito che ormai è diventato più lungo di tutto il resto. Sì, io prenderei il stesso numero anche perché comunque eh, conta che quando le allacci e le stringi bene eh, il collo del piede rimane praticamente bloccato quindi non, ha, non continui a toccare davanti. Poi ti ripeto, c'è comunque un centimetro e 7 mm il piede sinistro davanti di, di spazio, quindi, quindi va bene. No, invece mi chiedevo anche cosa ne pensi della conchiglia che è comunque molto morbida e eh, come l'hai vista? Conchiglia è molto morbida però se vedi al contrario eh, di altre scarpe che, che è proprio fatta in solo in tessuto questa ritorna su un attimino ed è un materiale diverso proprio zona qua del tallone la parte nera sembra quasi pelle, finta pelle che lo rende comunque un attimino più, più strutturato diciamo e poi vabbè c'è il, il solito cuscinettino uh, per colcolare di più il tenere d'Achille. E invece la cosa fondamentale chiaramente è legata al, all'intersuola, stiamo parlando di un Ego Pro, eh, abbiamo discusso, beh non ci abbiamo corso velocemente perché siamo qua in giardino, se questa intersuola è più morbida o più reattiva o entrambe le cose. Guarda, sto continuando a guardare la scarpa perché mi piacciono tanti i colori. Stavo guardando la, la soletta perché le fanno sempre traforate credo per dargli ancora un pochino più di ammortizzazione. E sola è strana perché al tatto è dura, dura di brutto, ha detto boh, una. Un, una legnata invece dopo messa al piede risultava molto morbida. Di primo acchitto mi ricordava tanto vabbè io tanto lo posso dire se te che per, per legge non lo puoi dire mi ricordava tanto la Rocket X o in generale comunque la Carbon X dopo dopo che l'ho messa al piede è più una Carbon X come comodità diciamo morbidezza barra durezza non è, non è molle molle non è dura dura dura. Invece a livello di battistrada è un po' strano nel senso che comunque Uh, ha del... la gomma è presente sia nell'avampiede sia nel tallone in maniera copiosa come l'hai vista e chiaramente non c'hai corso nei cambi di direzione ma cosa ne pensi? Ma, eh, la gomma in effetti è strana perché è durissima, eh, sembra quasi plastica credo che sull'asfalto faccia un'ottima un presa e sia molto precisa anche perché conta che poi questo avampiede così spazioso ti fa scaricare bene la potenza sono curioso di sapere se in questo caso, comunque con una schiuma che all'esterno risulta un pochino più dura. Ehm, questa, questo battistrada così duro, secondo me, eh, gli regalano un 50-100 km di bonus in più rispetto alle altre. Invece ti chiedo, è drop zero, però la piastra in fibra di carbonio è curva a chi pensi che possa essere adatta a questa scarpa domanda molto difficile guarda a vederla così mi sembra una scarpa comunque per uh, atleti secondo me anche un pochino più pesantini quindi sui 70 kg la potrebbero usare ma anche atleti leggeri sto pensando al mio nuovo compagno di squadra l'Alberto della Pasqua lui va tanto di altra e, e gli mancava la scarpa da gara secondo me con questa qua si trova da ad dio gente che comunque vuole correre di avampiede Gente che scarica tanto di avampiede, anche per atleti un pochino più lenti e più pesanti, ma su gare con tipo 5-10 km, secondo me, sono molto divertenti da usare. Vabbè, le proveremo in gara nei prossimi giorni, anche perché prima non si può, secondo me, dal punto di vista intellettuale, dire se si, ci puoi correre più velocemente o meno velocemente a livello intuitivo però la metteresti nella top 10 delle scarpe con fibra di carbonio del 2022 classifica che non abbiamo ancora fatto quante ne abbiamo testate col carbonio nel 2022? beh Andrea hai visto che un'azienda tedesca ha riproposto nel 2022 la scarpa del 2021 in una gara e comunque quindi vuol dire che pensano di essere ancora al top non l'abbiamo ancora provata è un unboxing comunque la premierei già solo per l'idea di, di aver fatto una scarpa, scarpa drop zero che comunque non c'era sul mercato eh, per le gare Quindi sicuramente per quello la, eh, la premio e ti dico me, a vederla così ti direi una scarpa per quelle gare estive Dove devi, devi andare per divertirti, per spingere forte Per me è una scarpa divertente da utilizzare questa qua, lo sarà durante le gare Va bene, la proveremo nei prossimi giorni. Andrea, stay strong, keep running. Ci vediamo alla prossima. Alla prossima, ciao a tutti.